Ieri ho preparato il mio zaino principale per andare al MiVeg, oggi preparerò le luci, il computer, e i cavalletti e tutti quegli accessori che ci stanno attorno e fanno comodo per fare fotografia. Prima però mi piacerebbe farti vedere come fisso questa staffa che ho creato per la luce con cui farò foto i tatuaggi. Ci metterò un attimo! Questa è la varigetta dove andrò a metterci dentro le luci e ci metterò anche i relativi supporti fra cui quello che ho creato ieri. L'altra luce è di là, la sto usando adesso. Per fare video spesso è molto utile tenere la videocamera ferma, quindi mi porto dei tre piedi che saranno molto utili anche per le foto visto che saremo al chiuso e il tempo di esposizione potrebbe essere meglio tenerlo un po' più lungo. Porterò con me anche questo stabilizzatore che non è la fine del mondo però è comodo, è leggero e vedremo se mi aiuterà per fare qualcosa. Visto sempre l'ambiente in cui andrò a trovarmi, porto con me una prolunga della corrente con la ciabatta perché potrei avere punti d'aggancio dove caricare le batterie della fotocamera e delle luci. Ora metterò via il computer e i due dischi esterni Il tappetino per il mouse che vado in giro senza I bagagli sono pronti, ci vediamo al livegg